una cosa davvero incredibile proprio davanti al castello visconteo atterrò una navicella spaziale gli agenti della polizia locale arrivarono immediatamente per controllare ma la navicella sembrava vuota il sindaco emanò un avviso a tutti i cittadini fagnanesi un oggetto volante non identificato ha parcheggiato davanti al nostro castello. Per la sicurezza di tutti vi chiediamo di rimanere nelle vostre case e di sbarrare porte, finestre e comignoli. Tutti obbedirono, tutti tranne i bambini che in 4 e quattrotto sgattaiolarono fuori dalle camerette giù per cortili e giardini con i cappotti sui pigiamini il castello bello e imponente sembrava un po' scocciato quella navicella parcheggiata fuori dai parcheggi era proprio impertinente i bambini si avvicinarono con la bocca spalancata a qualcuno usciva anche la bauscia da quanto erano stupiti che bella è vera verissima disse uno Proprio in quel momento la porticina blu si spalancò e ne uscì una ventata di fumo verde che puzzicchiava di broccoli bolliti. Un grande marziano con gli occhi qui, qui e qui gridò «Cosè?». Tutti risposero in coro «Fagnano! E voi da dove venite, signor marziano?». Ma quello non rispose perché una casa non l'aveva si avvicinò a un bambino coi capelli ricciolini cosa sei? un bambino mi chiamo Giacomino e tu? ma quello non rispose perché un nome non l'aveva si avvicinò ad una bambina con un cappottino di peluche rosa e brillantini cos'è questo? Il mio cappotto me l'ha regalato la nonna. Ti piace? Ma quello non rispose perché un cappotto o un paio di mutande o di calzini non li aveva mai avuti. Si avvicinò a un ragazzino sulla sedia a rotelle e chiese: Cos'è? La mia sedia a rotelle. «Ho una malattia che non mi fa camminare, ma la mia mamma e il mio papà mi hanno regalato questa sedia speciale rossa fiammante. Così posso andare dove voglio». «Cos'è mamma e papà?» gridò il marziano. «La famiglia, due signori che ci proteggono, ci vogliono bene e ci fanno tante coccole». Disse uno che la sapeva lunga e aveva un pigiama coi bottoncini Ma quello non disse niente perché non sapeva cosa fossero le malattie E neppure che razza di cosa fossero le mamme e i papà Poi vide una bimba un po' nascosta da un grosso orsacchiotto Cos'è? Il mio teddy Il mio gioco preferito ma quello non disse niente perché un gioco tanto meno preferito non ce l'aveva in bicicletta arrivò un ragazzino ritardatario con il suo cellulare fece una foto al marziano e subito disse buonasera signor marziano sono Federico lei viene da Marte, Plutone, Urano o Alfa Centauri o forse da un asteroide? la via lattea è davvero così lunga come dicono ed è vero che da voi non c'è atmosfera È un buco nero è davvero nero o è di un altro colore mm, cosa dici gridò il marziano eh, scusi non si arrabbi è che sono curioso e ho il diritto di sapere certe cose a scuola o sui libri ancora non si trovano ma quello non rispose. Di cosa parlava quell'essere? E un diritto? E un nome? E un giocattolo? E una malattia? Cosa erano? Cos'era una casa? E cos'era una famiglia? E un cappotto? Aveva davvero voglia di saperlo? Mm, o forse no? Era frastornato tutti quegli esserini con la bocca per parlare e i piedi per camminare e un cervello più potente del suo computer per pensare lo avevano proprio confuso decise di risalire sulla sua navicella e in un baleno fium se ne andò al suo computer però chiese subito un diritto dimmi cos'è ma il computer. Non rispose. E chissà se la risposta l'ha trovata da sé.